Sistema ARS per il recupero del calore Potente PLC per controllo anche da remoto Altissima relazione tra produttività e qualità di stiro Risparmio energetico del 25% Controllo del tensionamento delle maniche macchina ergonomica e regolabile in altezza Pony, la migliore soluzione per lo stiro professionale